è questo ma allora, cos'è quello che avete raccolto in giro? non so se è grande in giro ma stavo dalla porta? si svuotando la porta della porta questo è quello che avete raccolto io no, non sono dell'altro no. no. la botte con cui hanno pulito i conti. No, qui perché non scaricava e si era allagata la cameriera. Ah no, come vedo, versare nel fiume, in genere si dice quando piove. Ah, si versa fuori, va bene. Qui hanno dovuto... Ah, per... qui si era allagata, si era allagata, qui non si è allagata, qui non si soluzione. e di là invece c'è stato qualche cedimento o no, se non è lavorato o almeno lavorato la in